Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video, prodotti finiti del mese di marzo, mi sono proprio data da fare stavolta <ride> Video in collaborazione con la mia dolcissima amica Paola Style, a cui mando un bacione, ciao Paoletta Se come sempre arrivate dal suo video, eh, benvenute, spero che vi piaccia anche il mio e vi faccia sorridere, vi possa essere utile in qualche maniera Se invece non siete ancora andate da lei, alla fine di questo video andate a vedere cosa ha combinato la mia amica <ride> ma partiamo davvero tantissime cose da farvi vedere questo mese ce l'ho proprio dato dentro l'ho detto anche il mese prima ma mi sto proprio impegnando allora, non so se ve l'ho detto ma una delle tante sfide che mi sono proposta in questi mesi è proprio quella di eh, ridurre gli acquisti compulsivi tipici di noi femmine tipici, vabbè e... Ehm, mi sono resa conto, facendo il declutter, quindi andando a sistemare alcuni punti di casa che non erano particolarmente fognati, di, buttare, di aver buttato via delle cose che in realtà ho usato pochissimo eh, e poi sono scadute, oppure di aver trovato in dispensa delle, dei pacchi magari di pasta scaduti tre anni fa perché cadevano dietro. Eh, mi sono ritrovata con, non sto scherzando, 15 sgrassatori e ho detto: vabbè, tu cioè, che Praticamente da qua a quando muoio posso pulire casa per 15 scarsatori, e quindi ho detto no, eh, devo darci un taglio. Specialmente anche il make-up. Mi sono resa conto che tutte le palette che io ho hanno innanzitutto la stessa tonalità. Perché io uso i toni del marrone, del rosa, dei beige, quindi voglio dire: non sono quella che usa il blu elettrico, il verde e poi comunque ho una certa, <ride> sicuro non vado a usare a usare con colori troppo. Così, ma non ne sono neanche capace, come vedete io sono abbastanza acqua e sapone, anzi senza l'abbastanza, e, e mi sono proprio resa conto che a parte prendere palette di marche diverse, ma tutte dello stesso colore, tante le ho buttate perché veramente avevano tipo 10 anni, 15, cioè erano lì, capito, c'era ancora praticamente Cleopatra, me le aveva consegnate lei, Paola c'era sicuro che c'era, già ci conoscevamo, eravamo già amiche, quindi voglio dire, alla fine mi sono resa conto proprio dello spreco, non solo di soldi, ma anche di materiali. E Allora mi sono prefissata di acquistare consapevolmente, e quindi sto terminando tutte le scorte che ho in casa, e la sfida di aprile, ve la anticipo, è quella di non spendere neanche un euro, per tutto il mese di aprile, ovviamente... Fa eccezione la parte alimentare perché devo mangiare per il mese di aprile. Anche se mi farebbe bene non mangiare più da qua fino al resto dell'eternità, però, eh, comunque, sia essendo umana devo mangiare anch'io. E quindi, fatta eccezione per i generi alimentari, che ovviamente eh, sono freschi, e eh, li prendo sempre freschi, e quindi noi dobbiamo cibarci. E a parte, fatta eccezione per quello, per il resto, non voglio proprio spendere neanche un euro. Quindi, eccezione fatta appunto per eh, il cibo, l'acqua e eh, per quanto riguarda la benzina perché ovviamente portando tra gli allenamenti o andando a lavorare in ufficio eh, comunque mi serve la macchina, e eh, la benzina la devo fare ma eccezione fatta veramente per queste cose basilari, basic non voglio spendere neanche un euro ci riuscirò? Mm? riuscirò a non comprare vestiti, make up, cagate varie? Ma intanto vediamo i prodotti finiti di marzo. Allora, vado random, perché come vedete il cestino straborda, le cose sono dentro a caso, e quindi non so se riesco a dividervele, come escono dal cestino ve le faccio vedere. Parto da questa che non ci stava, che è una vernice, bianco shabby, è una chalk paint, chi mi segue su Instagram, comunque non vi preoccupate, vi metto qua nel mezzo la foto, Foto um, chi mi segue su Instagram sa che ho rimodernato un mobile questo perché, sempre parlando di consapevolezza io vivo nella casa dei miei e i mobili che ho in casa sono ancora quelli dei miei perché negli anni non li abbiamo mai cambiati ci andavano bene così però eh, sapete che quando ci sono questi grandi stravolgimenti quindi si perde peso si comincia ad intraprendere un nuovo percorso un nuovo io, eccetera, eccetera si ha proprio voglia di cambiamento e ragionavo con mio marito dicendo, sì, però a parte il costo del cambiare mobili, perché ovviamente significa buttare fuori di casa mobili vecchi, che io ho da sempre in casa, eh, per dei mobili che comunque sono nuovi e magari non sono di, della stessa qualità, nel senso che i miei, per quanto fossero mobili datati, sono comunque di legno. E invece quelli che ti vengono adesso eh, non sono sempre legno a volte sono impialacciati okay, e mi sembra veramente cretino allora cosa ho fatto va bene ci provo io ho un'amica che eh, saluto ciao Mari <ride> che eh, lo fa di lavoro e eh, mi ha proprio consigliato, mi ha seguita passo passo, e ho deciso di rimodernare questa angoliera. Allora, premetto che nessun mobile antico è stato maltrattato, io ho il massimo rispetto per i mobili d'epoca, ne ho qualcuno in casa, ma le mani ce li mette, probabilmente lo tocca solo il restauratore nel caso. Eh, per quanto riguarda questa angoliera, era semplicemente un mobile rifatto, un, cioè non rifatto, sì, un... Um, come si chiamano? una copia anni 70, quindi era un mobile molto scuro, anonimo, anni 70 che mi hanno comprato senza arte né parte, in un finto stile inglese, molto liscio, molto basic. E quindi io ho comprato su Amazon perché sapete che siamo in zona rossa, quindi dalle Roamerland non potevo andare perché vendono solo se hai la partita IVA e io non ce l'ho. E <ride> quindi eh, ho preso su Amazon questa qua che è di Bianco e Shabby. E non mi sono trovata male, vi devo dire la verità, ho finito la tolla. Sappiate che eh, per fare io l'ho fatta internamente bianca ed esternamente salvia. Comunque vi faccio poi vedere eh, il risultato, magari qua in mezzo vi metto la foto, da, di com'era e come è diventata. Però chi mi segue su Instagram sa già come è diventata perché l'ha visto. Ehm, ho dato 5 mani ho dovuto dare perché era molto scura e quindi ho finito la tolla completamente eh, mi è rimasto eh, due dita di verte salvia che vedrò di... ho pensato di... In inverdare, visto che non si dice imbiancare, eh, un quadro che è lì per fare pandan con la vetrinetta, quindi ho pensato di rimodernarlo un po' e dargli sul verde salvia, e poi la finitura, eh, anche qua mi è rimasta, quindi anche quella la darò sui quadri, Alla fine lo, la finirò così, perché mi spiace proprio buttarla, devo dire la verità che il mobile è venuto bellissimo, eh, questa vernice a me è piaciuta tantissimo, però io non sono tecnica, quindi già mi hanno cazziato su Instagram. Però questo passava il convento. Io mi sono trovata benissimo con questa vernice. E anche la mia amica ha detto che andava benissimo. Quindi questa se dovete fare qualche mobile ve lo consiglio. <ride> Poi parlando di cibo invece. Vi faccio vedere. Ho finito questi qua i bibanesi. Questi qua li ho portati in ufficio. Uh, due settimane fa quando sono andata. E non li comprerò mai più. Non perché non siano buoni, ma sono troppo buoni. Cioè, io nel giro di una settimana me li sono mangiati tutti, così proprio... E infatti ho perso poco un cacchio. Quindi, cari miei dibanesi, siete buonissimi, ma non vi compro più. Però, erano veramente buoni. Poi, ho finito questo tollino di frutta secca. Sono i pistacchi pistacchi tostati i pistacchi, contrariamente a quello che credono molte persone hanno, non hanno tantissime calorie o meglio, sono tra la frutta secca quelle con meno calorie eh, andrebbero presi senza sale e infatti questi non sono salati <ride> perché ovviamente se siete ipertesi avete problemi cardiovascolari insomma, tanto sale non va bene eh, sappiate che potete mangiarne fino a 30 grammi al giorno e sono un'enormità perché equivalgono 30 grammi a circa una cinquantina di pistacchi e vi riempiono, i pistacchi fanno benissimo al cuore, contengono ferro un sacco di proteine, un sacco di fibre quindi sono veramente un toccasana io mangio un po' tutta la frutta secca a rotazione però per i pistacchi proprio impazzisco in, in questo caso ho mangiato questi di Ventura che ho trovato alle Selunga non sono gli unici perché in realtà ah no, questi sono anacardi che esempio erano sempre pistacchi ho mangiato anche questi anacardi che ho finito, questi qua li ho comprati sempre da Selunga gli anacardi sono buonissimi, il loro unico problema è che hanno 3 miliardi di calorie e quindi io ne mangio pochi per volta. Questi non li ho mangiati da sola ovviamente, li ha mangiati anche la mia famiglia, ehm, perché io ho l'abitudine proprio di mettere un pochino di frutta secca a tutti. La frutta secca fa benissimo, tutti pensate che eh, sia da evitare perché è in grassa. non è vero, sono tutte fandonie, è ovvio che se ne mangiate 7 kg in grassa, però se la mangiate lontano dai pasti come spuntino, 30 grammi di frutta secca vanno benissimo. Ce l'ho io che sono cicciona, possono davvero mangiarla tutti. Um, ovviamente frutta secca come gli Anacardi o uh, le noci, quelle brasiliane, quelle grosse... Andateci con moderazione. Io tendenzialmente vado di pistacchi, vado di mandorle, vado di nocciole, le, le mischio tutte insieme e così ho un po' di tutto. Però, ragazzi, introducete nella vostra dieta la frutta secca e i semi oleosi, perché fa benissimo, non bene, benissimo. Protegge il cuore, contenga omega 3, omega 6. Quindi, davvero, piuttosto che mangiarvi, cagate come le patatine del sacchetto, piuttosto che, ne so, le schiacciatine della macchinetta, mangiate la frutta secca che vi fa bene. Oltretutto, eh, vi ingrassa anche meno. Poi, tra le cose che ho finito, il lievito vanigliato. Perché io faccio i dolci, quei pochi dolci che faccio, li faccio in casa, faccio i muffin per la Ele, e... da portarsi a scuola o da far colazione. Beh, adesso a scuola non più, però prima sarei portata a scuola. Poi uso questo latte, latte fieno dell'Alto Adige per farlo yogurt perché lo yogurt viene benissimo se usate il latte intero se usate il latte quello parzialmente scremato vi viene liquido e acido invece col latte intero super pannoso viene anche una bontà e ragazzi perdo peso uguale quindi con moderazione tutto fa bene Sciroppo d'agave Questo in realtà non l'ho finito io Perché io amo pochissimo lo zucchero Ma le cose dolci non piacciono eh, Lo ha finito mio marito Sono riuscita a convertirlo dallo zucchero Allo sciroppo d'agave Che lo sa so, magari prima o poi Smetterà di consumare zucchero Una cosa un po' etnica Il latte di cocco E direte Ma cara, ma quanta roba ingrassante mangi Eppure ragazzi sto perdendo peso Allora questo qua è latte di cocco senza zucchero, l'ho preso in Austria. Infatti, vedete, c'è scritto: One zucca! Non so come si dice. Ehm, io lo uso per fare i gamberetti, ehm, no, due cose. O la zuppa creola che contiene gamberetti riso, pomodoro e al posto della panna vegetale io ci metto il latte di cocco oppure sempre gamberetti con i porri, le zucchine e il riso e faccio i curry ogni tanto faccio il pranzo per me l'elettra. Uh, io questa qua, questa tollina qua l'ho trovata in Austria. Qui in Italia si trovano delle tolle più grosse. E, um, mi è un peccato perché questa qua è la misura perfetta. Uh, per, per noi. Sono 165 ml, eh, però qua non riesco a trovarli così piccoli. Mi toccherà andare in Austria, mi sacrificherò. Poi, <ride> questo l'ho preso per elettra, lei adora i budini, io non lo so fare partendo da zero e quindi ho usato questo qua della lente. Poi, salsetta, mutti, datterini, noi questa la usiamo, ci piace, con muff annessa, perché a stare lì sa muffita. <ride> Questa invece è un'altra cosa per cui va matto mio marito è la yogonese della Develey eh, non è propriamente magra, eh, però lui siccome non piace tanto mangiare l'insalata per condirla. Ogni tanto ci schiaffa dentro sta roba, ogni tanto la faccio io con lo yogurt, poi qua ho perso qualche cosa. Cosa che mi è caduto? Boh, lo recupererò dopo sempre in ambito alimentare, il burro di olio di cocco. Allora, questo qua è um, un pasparto, nel senso che io in realtà uh, ci faccio tutto con questo, um, perché lo uso per cucinare, ma lo uso anche come strumento di bellezza. Sapete quante cose potete fare con l'olio di cocco? Allora, potete usarlo in alternativa al burro e all'olio, quando fate i dolci, quando cucinate, ovviamente sta di cocco. Quindi, se vi piace il gusto, mh, è un valido sostituto. Lo uso come struccante, perché strucca da Dio. Lo uso come maschera, lo uso come maschera per i capelli, rinforzante di sopracciglia e ciglia. Eh, lo uso per nutrire le unghie, lo uso per, come base di alcuni scrub. Cioè, veramente lo usate per tutto. Poi... Queste invece non sono mangialecce, sono due mascherine che ho fatto questo mese, devo dire la verità che ho battuto un po' la fiacca con le maschere, comunque queste due qua, que le avete viste, questa no, questa l'ho comprata nuova, nuova, lesse questa l'avete vista nel video che ho fatto apposta delle maschere, che se mi ricordo vi aggiungo, poi ragazzi è pieno, pieno, pieno, pieno, pieno. Succo di mela o apfelsaft, questo qua mia figlia ne va matta, eh, lo compro principalmente per lei, è un prodotto italiano, biologico ed è buonissimo, al posto di quei succhi pieni di zuccheri, questo va benissimo. Um, io non faccio le, gli estratti, le centrifughe, perché in realtà a me è stato sconsigliato, perché um, fanno uh, consumare troppa frutta, quindi introducete comunque troppi zuccheri. Però piuttosto che fare bere quelle schifezze di eh, polveri, piuttosto che succhi di frutta super confezionati o okay? che comunque succo di mela è semplice e basico, va benissimo. Altro scatolino di lievito paneangeli, vedete che sono in quarantena, sporno come se non ci fosse un domani. Rosmarino secco. Io uso tantissimo le spezie, un po' di, tutti, di tutte le marche, devo dire la verità, queste è di cannamela. E dietro troviamo anche il pepe: questo è di ducro o Ducrosso, non so come si dice. Io uso tantissimo le spezie perché così uso meno il sale, ma in realtà non è che amo le cose particolarmente salate. Quindi... poi questo tombolotto silurotto di solvente per unghie, delicato! Che dire che fa schifo! E fargli un complimento! Grazie a Dio, è finito! io uso i, eh, gli smalti scuri o comunque rossi questo non c'è verso di farli rilevare fa veramente schifo il miele del mio amico Mattia um, lui si chiama Mattia <ride> le api delle alpi lo trovate su Instagram magari vi metto il link qua sotto l'ho comprato a Natale l'ho scoperto grazie a Simpli Nabichi siamo diventati amici questo è il miele che produce lui ed è ragazzi fantastico poi, stecchina di caffè di Starbucks, perché abbiamo voluto provarla, ma io preferisco sempre la cara vecchia Nespresso, anche se in realtà so che non è il caffè migliore del mondo. Ne sono consapevole, non trucidatemi. E lei tradora i pandistelle, Questi li ha finiti lei, io non li mangio. Poi, la nocciolata. Ogni tanto pechiamo, facciamo un peccatino di gola e questa non manca mai. Quindi, credo che la roba da magna. Ah no, di questo ho salvato solo l'etichetta, i pistacchi tostati, questi invece sono salati, perché mio marito ama quelli col sale, quindi pistacchi aranda, poi olive, olive nere alla greca, a me sono piaciute tantissimo, Questi sono di Barral, eh, io le uso tantissimo per le insalate io adesso che arriva il caldo vado di feta, pomodorini olive nere eccetera anche qua è vero direte voi, le olive ingrassano le olive nere sono meno ingrassanti di quelle verdi però ingrassano ma fanno benissimo quindi io me le mangio poi maschera per capelli della Milmil -Mil. questa è una di quelle marche sottone, dico io, nel senso che eh, sono delle, è una marca semi sconosciuta però è buona, costa 2 lire e fa il suo lavoro l'olio dell'educrae Tricerat, credo che non esista più non so se esiste ancora comunque ce n'era un rimasuglino, noi l'abbiamo usato come maschera, in genere lo usa elettra che i capelli molto lunghi quando andiamo alle terme in austria perché sennò i capelli diventano praticamente marmorei, abbiamo finito questo sapone di santoro Uh, con questa bambolina era stato regalato Elettra per un compleanno quindi non so dirvi dove si acquisti questo è un gel da bagno non l'abbiamo usato come gel doccia perché la vasca da bagno non ce l'abbiamo più dal 15 il mio deodorante che non uso più e anche qui presto arriverà il video dei prodotti che non compro più e <ride> vi farò vedere le alternative poi già il contorno occhi della Claren che ho adorato a me mi piace tantissimo come marca è una marca buonissima uh, Bioderma la famosa acqua micellare questa qua è nella size da viaggio finita Olos un olio da spruzzare sul cuscino oh ragazzi le prime tre volte che l'ho spruzzato sul cuscino questo coso mi è piaciuto tantissimo e proprio sapete che cosi, non è un olio, è una specie di acqua da spruzzare, per rilassare, per dormire bene, eccetera, dopo tre volte che l'ho spruzzato, vi devo dire la verità, che ha cambiato la profumazione, io non so se è perché è entrata aria, eh, non ve lo so dire, non mi ha entusiasmato più di quel tanto, devo dire la verità, eh, comunque questo qua è antistress, potete usarlo sul corpo, sui capelli, sulla, sulle lenzuola, sui cuscini, un po' dove cavolo vi pare. Ah, roba da magna! Ho seguito il consiglio di Paola, ho preso gli gnocchi della Pataro, questi erano rifieni di gorgonzola. Ci ho mangiato due volte, erano di un buono. Maschera strappo della L'Oreal per la zona T. Poi infine ho finito questo della Just, che è um, il coso per il pediluvium, è durato circa 197 anni. Credo, forse, non so neanche se ero incinta di Elettra. Oh, non sto scherzando, vi faccio vedere la data di scadenza. Nel 2010. Cioè siamo nel 2021, io l'ho finito adesso. 2021 quindi se scadeva nel 2010 questo vuol dire che l'avrò preso almeno un anno o due prima no non ci credo però vi devo dire la verità vabbè ragazzi sono sali da bagno cioè nel senso per i piedi quindi non è che andiamo, sono andata a, a uccidere nessuno non è una roba da mangiare però fa ridere va bene ragazzi questi era, erano i miei prodotti finiti <ride> E mi sono proprio impegnata questa volta sì. E sono soddisfatta non ho ancora terminato nessun sgrassatore <ride> non perché io non pulisca casa però in realtà i prodotti per la casa li butto via fatemi sapere, se vi possono interessare vi tengo anche quelli e basta ci troviamo al prossimo video vi mando un bacione a presto, andate da Paola a vedere il suo video ciao ragazze